Quest'estate è successo che, durante le Olimpiadi di Tokyo 2020, nonostante siano nel 2021, eh, è capitato che l'atleta statunitense Simon Biles si è eh, ritirata da una serie di competizioni per problemi legati alla sua salute mentale. Ed è un tema delicatissimo questo, su cui non voglio entrare nel merito della vicenda personale di, del, della Simon Biles che eh, si è ritirata anche per tutta una questione legata a eh, degli abusi che accadevano all'interno della Federazione Americana Sportiva eh, a carico di un medico o di eh, un professionista effettivamente che si occupava della salute degli atleti e su cui la federazione quindi forse non ha eh, agito tutelando l'atlete nel modo in cui si sperava ci sarà un processo e tutta una, eh, una macchina legge, eh, burocratica chiaramente che si è attivata in difesa delle sportive fatto sta che durante quest'estate poi l'atleta ha deciso di ritirarsi da alcune competizioni e ha parlato della sua salute mentale ha parlato della sua salute mentale afferendo che questo eh, fosse un motivo per ritirarsi ed è assolutamente un motivo molto valido ma non ho detto soltanto questo, io non mi voglio soffermare quindi sul discorso del eh, dire o non dire o parlare o non parlare della propria salute che è assolutamente quello, spero, un diritto che diventa sempre più assodato e diventa sempre più importante riuscire a condividerlo invece che non tenerselo per se stessi quasi fosse un problema. Piuttosto, invece... Quello che trovo interessante è che ha usato una formula un po' specifica per parlare della propria sofferenza, cioè a un certo punto ha detto I'm dealing with, with demons, cioè ho i demoni in testa, a un certo punto eh, la Biles ha parlato del fatto che senza la testa il corpo non risponde e quindi in qualche modo poi finisce per mettermi in pericolo nel momento in cui sto facendo le competizioni, sto facendo le mie performance, eh, succedono delle cose, succedono delle cose che poi successivamente ha etichettato in modo un po' più preciso parlando non soltanto di demoni no ma parlando di twisties, che in italiano potrebbe suonare eh, qualcosa di simile ai capogiri cioè dei momenti in cui il corpo quindi non risponde come si vorrebbe e ci sono delle improvvise sensazioni di vuoto che fanno sì che il senso dell'equilibrio si alteri e che quindi lei da grandissima sportiva poi non potesse più performare come sa perché a un certo punto il corpo non risponde più come lei vorrebbe un problema assolutamente importante e grave, che quindi però porta ad aprire a una questione: che è, eh, come mai e, che, e quanto è efficace o controproducente il fatto di etichettare alcune questioni legate alla salute mentale e all'emotività. Usando questi termini come demoni, no? Usando questi termini che sono poi delle accezioni un po' sintetiche che gli inglesi tendono a utilizzare per descrivere quello che succede nell'emotività, tendono ad essere un po' asciutti effettivamente da questo punto di vista, ed è una cosa che vediamo in questo parlare di twisties, in cui eh, si parla descrivendo quello che fa il corpo, però sottointendendo che dietro al corpo ci sia una causa mentale, emotiva, che però non è descritta dall'espressione specifica, no? Non è capogiro, non è che mi gira la testa, è eh? mi gira in qualche modo il corpo, e ha un'accezione leggermente diversa quando noi sappiamo che invece la questione riguarda il corpo, cioè la stessa Biles dice che senza la testa il corpo non risponde, ma infatti per questo noi in italiano tendiamo a utilizzare una formula più legata al capogiro, o avere un senso di vertigine, un qualcosa che già richiama più una difficoltà emotiva piuttosto che non correre il rischio di fraintenderla per un qualcosa di fisico. Ma a me, prima ancora che parlare di twisties, a me viene da pensare a questa abitudine che negli ultimi anni si è un po' diffusa del usare questo termine anche in italiano di cringe, no? una parola che viene tanto utilizzata e che descrive quella sensazione di tensione che proviamo quando qualcuno fa un qualcosa che riteniamo imbarazzante, riteniamo patetico, riteniamo eh, difficile, eh, errato. No? Eh, C'è quella sensazione appunto che in inglese viene descritta descrivendo la reazione fisica, quando in realtà è tanto più importante capire qual è l'aspetto emotivo e mentale che produce quella sensazione fisica, perché che io provi imbarazzo perché empaticamente mi pongo nei, nei panni dell'altro e penso a come mi sentirei io al posto suo, è molto diverso dal eh, ridere del ridicolo comportamento altrui che si sta mettendo in imbarazzo che io trovo patetico. Eh, sono due modalità molto diverse di leggere la stessa cosa ma che in entrambi i casi mi provoca la stessa reazione fisica e se io parlo di cringe non si capisce se io sono una persona sensibile o se sono un insensibile, si potrebbe da usare un termine un po, più, un po' più intenso ma diciamo che il concetto è questo, sono, poco, sono un po' poco rispettoso delle difficoltà altrui mettiamola così, dai Considerando che quindi usare questo termine ho i demoni in testa a maggior ragione a me non piace considerando che non è che dico che è un termine sbagliato assolutamente nell'accezione figurata metaforica ha assolutamente dei pro un pro importante di questo modo di parlare delle difficoltà emotive uno prima di tutti è il fatto che se io ho un demone significa che non sono un demone ho un demone cioè se io ho il demone dell'alcol non sono un alcolizzato ma sono uno che ogni tanto viene preda eh, del, del demone dell'alcol che si impossessa di lui e che beve, che insulta gli amici, che ruba in casa e che eh, passa in auto con il rosso investendo qualcuno. Ma non l'ho fatto io, l'ha fatto il demone dell'alcol. Cioè, in qualche modo, parlare di demoni, da un lato salva l'individuo perché gli permette di non identificarsi nel suo problema. Ottima cosa. Contemporaneamente parlare di demoni a volte deresponsabilizza rispetto a quello che viene fatto, che può essere un passaggio importante in un percorso di cura, ma che prima o poi perché diventi realmente una cura da una difficoltà emotiva. È Importante altrettanto che passi per una responsabilizzazione, un prendersi carico di che cosa eh, si è fatto, no? Considerando che anche questa, di, questa distinzione tra me e il demone che eventualmente ho aiuta a un atteggiamento magari più agguerrito, più combattivo: cioè, tu, demone, che mi hai danneggiato, mi hai eh, assalito, io ti combatto e quindi mi aiuta magari a trovare delle risorse. Da questo punto di vista. Essere un intervento sufficientemente supportivo nell'aiutarmi a slatentizzare alcuni strumenti che altrimenti magari forse non riuscirei a mettere in pratica allo stesso modo. Quindi mi mette in una posizione agguerrita considerando che mi sto armando per andare a combattere qualcosa come se fosse esterno, come se fosse altro da me, mentre invece. Questa metafora trova i suoi limiti nel fatto che non c'è un'altra cosa che non sia io dentro la mia testa ma ci sono solo soltanto io e quello che è importante che io vada non tanto a combattere ma a gestire più efficacemente è proprio qualcosa che sta dentro la mia testa ed è quindi proprio qualcosa che è interno a me e se mi metto nell'ottica di combattere me stesso rischio di fare soltanto peggio perché rischio di entrare in una spirale di, di autodistruzione da cui poi il demone fa un baffo no eh, in questo senso quindi un pro poteva essere quello del salvare la persona che non riuscisse quindi a non identificarsi nel suo problema, un contro, tra i tanti già hanno citato qualcuno, ma un contro è il fatto che se io ho a che fare con un demone, ho a che fare con un'entità, no anche quando la, la immagino e ci ragiono, a volte si parla in italiano più che demoni, visto che c'è un'accezione un po' religiosa e eh, in italiano quindi la religione è tutto un suo spazio e, e eh, un, un suo ambito. Piuttosto che parlare di demoni, a volte si parla del, del mostro, di avere dei mostri, no? All'interno della propria testa e di essere vittima di questi mostri, del mostro dell'ansia, no? Ma invece, invece, comunque, questo tipo di narrazione a volte finisce per negativamente creare l'idea che il mostro poi abbia una sua volontà, una sua unicità, una sua imprevedibilità. Cioè capita che questo finisca per creare un effetto negativo in cui da un lato mi sono salvato nel non identificarmi il mio problema dall'altro ho creato un'entità con una sua volontà che sta combattendo per riuscire a impossessarsi di me e che quindi assolutamente eh, non è che sta facendo le sue cose, ma sta anzi proprio rivolgendo contro di me i suoi sforzi, la sua energia, e quello diventa un aspetto pericoloso. Un aspetto che ulteriormente contribuisce a spaventarmi. Se un'entità, ha una sua volontà, potrebbe applicare delle strategie che sono diverse di volta in volta, e prima o poi potrebbe fregarmi se non sono agile a continuare a cambiare approccio per andare incontro e reagire dinamicamente a quelli che sono eh, le, i suoi attacchi, eh, come contemporaneamente se è un demone, ha una sua unicità e magari tutti possono essere Vittima di un demone simile, ma il mio è unico, e quindi in qualche modo gli altri non potranno mai capire qual è il mio demone perché è una entità specifica con la sua struttura e potrà capirlo soltanto chi ha lo stesso, ma nessuno ha lo stesso perché ognuno ne ha uno. E quindi c'è il rischio poi che vivere la questione come il fatto che sia un dialogo con un demone, con un mostro, eh, rischia di isolarmi perché poi rischio di non fidarmi di nessuno perché il mio interlocutore diventa davvero quel mostro e non invece lo psicologo, lo psicoterapeuta. Gli amici, i familiari o le persone che mi vogliono bene, cioè, rischia che l'interlocutore sia proprio questo mio problema che in realtà sto visualizzando, ma in realtà non esiste perché è dentro la mia testa. Cioè, il fatto di usare delle metafore non è sbagliato, può essere molto utile. Per capire meglio alcuni passaggi di quello che succede dentro la vita emotiva delle persone, ma comunicare tramite metafore, soprattutto a un grande pubblico, io quello lo sconsiglierei. Quello penso che non sia un gesto efficace e funzionale perché, anzi, rischia di avere più lati negativi che lati positivi. Quello che può servire invece è cercare di guardare i problemi che ci accadono in modo realistico, magari aiutandoci ogni tanto a. Ehm, capire alcuni passaggi anche facendo alcune metafore, facendo alcuni ragionamenti che aiutano a capire alcuni aspetti di certi concetti, ma contemporaneamente Cerchiamo di eh, non cadere negli errori del, che citavo prima, cioè non cadere nel fatto che non sono responsabile perché io sono responsabile di qualunque cosa io faccia, a prescindere dal fatto che eh, l'abbia fatto sotto preda di un'emozione oppure no. Eh, facciamo attenzione al fatto di non farci la guerra a noi stessi perché la nostra mente è il nostro migliore alleato, non è il nemico da combattere. Facciamo attenzione al fatto che la mente non ha una sua volontà inconscia nascosta che sta lì a farci la guerra. La mente è meccanica, automatica, sta lì soltanto a fare il suo mestiere e poi a volte ci travolge come inevitabile conseguenza del suo agire, ma non è contro di noi, non ha nessun interesse a essere contro di noi. La mente non, verrà, non vede l'ora di poterci aiutare, ma siamo noi a doverla aiutarsi, aiutare ad aiutarsi dando gli strumenti per poterci aiutare per poter collaborare con noi, se noi siamo i primi a fare la guerra lei stessa non, non ci vedrà mai come un interlocutore eh, come un referente autorevole con cui dialogare efficacemente per prendersi cura di, di essa e di noi stessi e in fondo quindi ricordiamoci che non è imprevedibile, la mente è una delle cose più prevedibili che esista, le persone sono imprevedibili, gli esseri viventi sono imprevedibili, le coscienze sono imprevedibili, la mente la mente è ripetitiva, la mente fa sempre le stesse cose e quando ci rendiamo conto di quanto è ripetitiva è lì che ci si apre la possibilità di affrontarla in modo più sano, più saggio, più, più efficace. Non tanto inventandoci qualcosa di nuovo ogni volta, ma imparando lentamente e con pazienza a suggerire quella che è invece la prospettiva più sensata dello stile con cui vogliamo vivere la nostra vita, essere presenti nella nostra vita. E non cadiamo nell'errore di pensare che la nostra difficoltà sia unica le difficoltà emotive per quanto abbiano sempre un aspetto molto personale nel modo in cui vengono vissute le esperite e nel modo in cui nascono e si spera assolutamente si risolvano eh, nonostante questo noi nella nostra esistenza nel nostro eh, arco di vita che sia il secolo che sia i pochi decenni che abbiamo avuto occasione di vivere non ci siamo inventati niente quello che fa parte della nostra esperienza è già successo ad altre persone, quello che fa parte della nostra esperienza è un qualcosa che condividiamo come specie ed è un qualcosa che a volte ci accomuna assolutamente nel modo in cui funzionano le emozioni a tutti i mammiferi e anche ad altre specie animali nel modo in cui evolutivamente siamo molto più simili di come potrebbe sembrare a volte. E in questo senso il fatto di essere simili ci può aiutare nel riuscire anche a trovare l'uno nell'altro un'occasione per capire qualcosa in più nel venirci incontro nell'aiutarci nel condividere gli strumenti che abbiamo trovato per far fronte alle difficoltà emotive che possono caratterizzare la nostra storia personale in questo senso quindi cerchiamo invece che non far riferimento ai demoni ai mostri o altro ma cerchiamo invece di far riferimento a delle etichette diagnostiche che aiutano a capire meglio alcuni aspetti della nostra esperienza, non esauriscono il discorso, ma ci aiutano a orientarci mentre facciamo un lavoro sul capire il modo in cui funzioniamo e quindi partendo da quello impariamo a costruire un dialogo più sano e più efficace con noi stessi per prenderci cura di, della nostra storia e della, della nostra vita. Cerchiamo di lavorare in questa direzione. Senza invece cadere in quelli che sono gli altri meccanismi. Consideriamo che, quindi, per capire la BILES, io non, non, non posso dire che cosa deve fare e non fare per star meglio. Per una situazione come quella che, che si descrive, è molto probabile che la abbia sia seguita da assolutamente professionisti che serve e che abbia assolutamente chiaro, nonostante lo dica parlando dell'avere i demoni in testa, che ci sia un qualcosa di emotivo dietro e quindi è importante che non tanto vada a fare la guerra a demone, ma che riesca a capire che cosa del proprio modo di affrontare la vita produce quell'attivazione emotiva che meccanicamente a volte si riproduce all'interno di alcune sfide anche agonistiche e quindi produce delle emozioni che hanno un effetto sul corpo che producono un'attivazione neurologica che va a danneggiare quello che altrimenti è il coordinamento che ci sarebbe che su cui lei si è allenata per avere e che le è necessario per la prestazione sportiva e capendo questo meccanismo può iniziare a Partecipare alla propria esperienza, eh, suggerendosi prospettive più sane in modo tale da rendere più gestibile questo problema, che non è che tanto scompare, ma diventa più gestibile, ma continuerà a ripresentarsi ogni volta che lei tornerà su quella prospettiva e che le è diventato così familiare, tanto da essersi insinuato all'interno del suo modo di vivere il quotidiano perché ci si è allenata per anni nonostante eh, non fosse quello a cui puntava. La mente ha imparato a vivere la cosa da un certo punto di vista e quello non è che scompare. Ma ne impariamo anche altri che a poco a poco ampliano la nostra possibilità di fare di vivere quello che ci succede e possono essere compatibili o ancora più efficaci nel per permetterci di vivere quella stessa situazione con quello stesso livello di competenze e di abilità senza cadere in quella trappola emotiva. L'ho detta un po', un, po', un po' rapidamente, ma spero che sia sufficientemente chiaro, spero di non essermi incartato nel ragionamento. Eh, fatto sta che quindi le difficoltà emotive poi non scompaiono. Ma impariamo a capirle, a gestirle, a conviverci e a superarle, considerando che poi ogni volta che torniamo sugli schemi passati si ripresentano non tanto perché ci siamo ricaduti dentro, ma perché quelle sono, non sono delle disfunzioni della mente, ma sono la naturale e sana risposta del che la mente ha a un uso non efficace che stiamo facendo. Eh, al nostro, nostro malgrado di quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione. Non tanto noi soffriamo, ma chiunque soffrirebbe al posto nostro se vivesse quella, quella stessa situazione con i nostri strumenti, eh, strumenti emotivi e mentali, arrivando quindi agli stessi risultati. La questione è capire che cosa fa la nostra mente, avere più strumenti, mettere insieme queste due cose in modo tale da portare non tanto so solo una remissione di un sintomo ma un modo di fare esperienza della nostra vita che sia più sano più salutare e più funzionale e io sono sicuro che la biles sicuramente sarà seguita da visto anche il livello a cui è, sarà seguita sicuramente da professionisti con tutte le competenze necessarie ad aiutarla a fare questo passaggio noi che non siamo atleti olimpionici statunitensi cerchiamo di fare tesoro per quanto possibile del fatto che non ci sono i demoni non c'è un qualcosa da visualizzare da impersonificare in qualche modo farlo eh, da sole a volte ha più effetti negativi che positivi, cerchiamo invece di affrontare con serietà quelle che sono le nostre difficoltà e quando capita eh, di affrontare difficoltà di questo genere chiedere aiuto, che è il primo passo per migliorare. Io sono Valerio Cellenti e ci vediamo al prossimo video.